I fatati abbiamo come carta oggi molto fluida come carta molte forme che si fondono una nell'altra quando faccio i movimenti del mattino legati a carte così morbide quasi simili all'acqua mi piace andare a cercare fluidità anche nei movimenti cioè andare a collegarli l'uno all'altro cercando di non fare troppe pause di mantenere come un ritmo costante uno scorrere quindi se oggi fate ginnastica insieme a me vi invito a fare la stessa cosa la riguardiamo questa carta di oggi Così l'acqua, l'acqua è un elemento che oggi si impone in questi movimenti, mi aiutava moltissimo mentre li svolgevo immaginare di essere in un fluido più denso dell'aria nell'acqua proprio, no? come di poter respirare sott'acqua e mettere in movimento questi, queste scie, questi movimenti di energia intorno a me, sentirli con maggiore densità, con maggior presenza. L'acqua ha questa caratteristica estremamente affascinante eh, che è fatta da due nature opposte, no? opposte per il pensiero probabilmente. Da una parte non ha forma, non mantiene la sua forma neanche un istante. Se l'acqua io la tolgo dal suo contenitore, immediatamente non se la ricorda più, la forma del contenitore non la trattiene non la fa propria nemmeno per un attimo ci sono dei fluidi invece più densi che mantengono questa caratteristica no tipo le gelatine dopo un po si lasciano andare ma all'inizio quando le togli dallo stampo un pochino la forma la salvano dentro di sé se la ricordano nel, nei loro legami eh, molecolari l'acqua no immediatamente si, si sfalda, non si può afferrare né dargli forma nemmeno per un attimo parallelamente però l'acqua è anche un veicolo di memoria eh, estremamente importante forse il principale che abbiamo nel nostro corpo mantiene continuamente connesse le memorie all'interno di noi che noi ereditiamo dalle generazioni passate e ce le trasmette le fa eh, diffondere in tutte le nostre cellule, nel nostro organismo e quindi anche alla nostra coscienza, al nostro pensiero e ai nostri corpi sottili, in continuazione l'acqua è per sua natura un mezzo di connessione, di incarnazione quasi, di una memoria in una materia. La infonde la memoria nella materia, perché niente come l'acqua, proprio per questa sua natura eh, inafferrabile riesce ad adattarsi al contenitore o al mezzo ehm, fisico con cui entra in contatto e riesce prima o poi, ma di solito prima, a permearlo delle informazioni che porta. Allora è interessante come eh, questa cosa avvenga anche con i sogni. È esattamente la stessa cosa, non è fisica come per l'acqua, ma eh, quando noi sogniamo la notte al risveglio ci ricordiamo a volte e neanche sempre scene tradotte per il pensiero di quello che ci è accaduto la notte. È come eh, fosse una, una rappresentazione teatrale quello che noi ricordiamo dei nostri sogni notturni perché quando dormiamo andiamo in una dimensione che invece... Non ha visibilità, siamo nel mondo dell'invisibile, parlando dal punto di vista della materia, non a caso si sogna dormendo ad occhi chiusi. Quando ci svegliamo e ci ricordiamo immagini, personaggi, situazioni dei sogni, è come una traduzione che fa la nostra, la nostra coscienza, così che la nostra mente e anche la personalità possa trattenere del, dei ricordi del sogno no? che in quel momento sono importanti da trattenere tutto il resto si deposita all'interno di noi ma non sappiamo andarlo a collegare a un simbolo a una situazione a un'immagine fa esattamente il lavoro che fa l'acqua ci si deposita all'interno ci scorre ci irrora le cellule il corpo senza che noi sappiamo esattamente che cosa stia portando senza una forma visibile <coughs> ecco questo ci dice questa carta oggi questo è il mondo dell'invisibile il mondo con la frequenza del sogno che in un qualche modo trova una metafora in cui mostrarsi, la dipinta la Roberta, questa carta, Roberta Rambotti, e ha fatto un'opera d'arte, perché è proprio il movimento della frequenza, sì dell'acqua, ma proprio del sogno. Nella giornata di oggi la possiamo andare a sentire, questa frequenza c'è tanto invisibile c'è tanto sogno che ci accompagna dalla notte c'è tanta acqua anche dove non ce ne rendiamo conto possiamo proprio dare la parte della nostra consapevolezza a questo scorrere continuo che abbiamo dentro e che a volte non diventa un'indicazione un'informazione un suggerimento una richiesta a volte Semplicemente scorre e ci porta attraverso una memoria, un flusso di memoria, continuo, senza un inizio e una fine. In parte è la nostra memoria familiare, in parte quella dei luoghi dove stiamo e di cui assimiliamo l'acqua, nei cibi e nelle bevande. In parte è la memoria della notte. Siamo continuamente attraversati da un flusso di memorie il più delle quali non affiora, non diventa un simbolo, non diventa qualcosa di pensabile, di collocabile. È una forma invisibile di esistenza che attraversa non il nostro corpo solo di materia, ma anche principalmente il nostro corpo d'anima. È un po' un atto di fede quello che facciamo, ma non fede in una divinità, in un credo o in un dogma, è un atto di fede nella vita, che siamo noi stessi, è incarnata in noi stessi e se eh, lo andiamo a cercare, appunto credendoci che può esistere, aprendoci a questa possibilità, si spalancano davanti delle porte, anche nel concreto, che erano inimmaginabili per noi, che con la logica non avremmo mai potuto intravedere, nel pensiero non le avremmo mai scorte. Eppure da qualche parte affiorano per una risonanza quasi completamente sotterranea, fatta così. Non c'è una finalità, non c'è una riprova misurabile dell'aprirsi a questo flusso, c'è il desiderio di farlo, c'è il piacere di farlo, c'è la naturalezza di riconoscere che esiste, prendere atto di tutta una parte di realtà, di forma di vita che siamo, che è interessantissima e molto molto mobile, ha in sé un potenziale di ricordo, di connessione, di trasformazione altissimo è uno dei modi forse più importanti, forse il modo più importante per superare i nostri limiti, qualunque essi siano, che siano mentali, che siano fisici, che siano affettivi. Ricordarci che nella rigidità delle forme scorre, ci passa attraverso una morbidezza così. Ecco, su domani mattina sono incerta, dovrebbe esserci la ginnastica alle 9, se non dovessi riuscire alle 9 proverò più tardi, se non dovessi riuscire proprio vi informo e ci vedremo eh, lunedì. Grazie a tutti intanto per aver seguito, aspetto di sapere come state, se vi fa piacere come sempre e le vostre domande. Grazie, ciao. Prendo aria. Pian piano inizio ad allungarmi dai piedi, dalle caviglie. Entro nella posizione. Cerco di mantenere tese le gambe. Respiro da terra e faccio scorrere in tutto il corpo fino alla punta delle dita. Questi sono i meridiani del polmone e dell'intestino crasso. Vado a cercarlo questo scorrere fluido nella respirazione. E pian piano sento che anche i muscoli si lasciano allungare. alla prossima espirazione ritorno cambio l'intreccio dei pollici e di nuovo prendo aria entro nella posizione questa volta con l'incrocio opposto a prima di nuovo ascolto la muscolatura Sento i contorni e la postura del mio corpo fisico. E poi espirando esco dalla posizione ed entro nella successiva. Quanto mi fa bene oggi, inizio ad allungare tutta la parte frontale del corpo meridiano dello stomaco, meridiano della milza e del pancreas cerco la fluidità della carta questo scorrere questo fondersi l'uno nell'altro dei movimenti, del respiro dell'acqua all'interno del corpo espiro Se oggi mi fa bene, mi adagio a terra senza inarcare la schiena e lascio scorrere l'allungamento, lo stiramento in tutta la parte frontale del delle gambe e delle braccia e poi con la prossima ispirazione delicatamente mi rialzo accompagnandomi entro nella posizione successiva meridiano del cuore e meridiano dell'intestino tenue aria e dalla punta dell'osso sacro arrotondo la colonna fino a tendere con i gomiti al terreno le spalle basse il collo lungo rilassato mi respiro nella posizione si allarga bene lo spazio nel petto e in tutta la schiena nelle viscere, nei fianchi e poi espirando lentamente mi accompagno srotolo le vertebre e e in scorro nella successiva me, meridiano dei reni e della viscita. prendo aria e porto l'obelico verso i piedi si distendono le braccia respiro dalla pianta dei piedi e diffondo aria particolare attenzione a tutta la zona del secondo chakra ed entro nella successiva mastro del cuore e triplice focolare mi riempio e svuotandomi spingo le ginocchia verso terra respiro negli spazi che si creano con questo incrocio ammorbidire il corpo e poi espiro ed esco dalla posizione cambio il crocio delle gambe quello delle braccia di conseguenza e di nuovo mi ed espirando faccio stretching allungo i meridiani espirando ritorno l'ultima coppia di meridiani stifellea e fegato. Inspiro. Senza mai perdere contatto del primo chakra con il terreno apro lo spazio nel fianco. respiro e lascio scorrere ispirando ritorno al centro e ripeto dall'altro lato mi svuoto ed entro nella posizione apre lo spazio in tutto il fianco, in tutto il lato del corpo, respiro da terra e lascio scorrere, ed espirando ritorno al centro, lentamente mi rialzo e dopo aver Aperto i canali d'energia nel corpo fisico, vado a sentire i miei tre corpi. Il corpo mente. Anima. Il vi scorro attraverso per secondi. E vi percorro anche all'inverso. di direzione, con le sue ansie con la sua morbidezza anche con l'imprevedibilità nei tre corpi troppo movimento. In questo allineamento attingo al passato, vado verso il futuro, sempre in contatto col presente. Apro la filatura dove confluiscono i miei tre corpi e creano il presente. movimenti nell'acqua stamattina Infine scendo nella cavità smeraldina, tra il quarto e il terzo chakra, e da questo punto muovo Sempre come movimenti nell'acqua, le frequenze delle geometrie.